Benvenuti e benvenute. Allora. Io sono Simonetta Scandivasci. mi presento, sono una giornalista della stampa e stasera diamo il benvenuto a Saverio Raimondo Buonasera, rispetto a Simonetta Scandivasci, posso dire che è la persona più sobria che esiste in Italia Nel senso che abbiamo <ride> trascorso una mezz'ora insieme, a malapena ho assaggiato l'acqua, io ho bevuto tre bicchieri di vino È incredibile, è davvero, è, fatela guidare Esatto, che okay. e tra l'altro io non ho la patente però <ride> <ride> Ma non importa, è comunque più sobria di chiunque abbia la patente in questa città, davvero grazie questo eh, è un feedback che tenevo <ride> sì grazie <ride> allora, allora stasera parliamo di questo libro memoria anzi no prima parliamo di te parliamo di tutto parliamo, Ma parliamo della comicità libro, però parliamo io anche sono del molto, libro posso dire che sono molto eh, emozionato di essere, cioè non so se voi avete percezione di questa istituzione al di fuori di questa istituzione eh, eh, cioè io praticamente sono dentro un tempio in questo momento, io mi sento veramente di profanare qualcosa e, e chiedo scusa, ecco la, la, la premessa di questa serata è che chiedo scusa, io mi sono vestito da scrittore apposta per cercare di essere più o meno intonato al, al, al, al ruolo che mi trovo a ricoprire e, e, e, e, e chiedo scusa. C'è anche il lampadario. Ho notato Spero che non è caschi la Cosa più importante E <ride> cioè, anche la più pesante direi: esatto, è la avete appesa pesante, al soffitto esatto, È intelligente Come è trovata sì. <ride> Il lampadario Che mi ricorda sempre La guerra dei rosi Comunque <ride> Fatto, esatto. Noi potremmo finire Là sotto Se tu non la smetti Di dire che okay. io sono sobria Perché è, è la una verità. cosa Quasi è offensiva la vera... oh. eh, No Scusami Non volevo offenderti eh, Allora no Allora parliamo di questo libro Vuoi davvero Parlamo parlare Di questo libro. libro Voglio parlare di ciò che Di cui tu vuoi parlare <ride> Voglio parlare di questo del libro. Tutto questo è soltanto per sedurla, davvero, questo incontro è soltanto per sedurla. <ride> Bene, poi vi faremo sapere come esatto, va Esatto. sotto il lampadario. Sotto il lampadario sì. Allora, Memorie di un elettore riluttante, sì. che quindi è la condizione di tutti gli italiani, l'elettore riluttante, no? Mm, temo di sì, Però, Esatto, allora questo qui è un pamphlet. Sì, bravo. Mm? Ho usato la parola giusta, non è un memoir, è anche un po' un memoir però. No, io, io credo è che pa... non parlerò stasera, ascolterò lei parlare. <ride> è un pamphlet, una bellissima idea. È, un un è un pamphlet di riflessioni e proposte anche, come sono molto spesso i pamphlet. Allora, la parte della riflessione è, ma la democrazia funziona davvero? Forse no. E perché non funziona? Perché è arbitraria. Adesso ci spiegherai tu le ragioni, perché io non voglio mettere parole che non sono le mie. Io, okay. Spiega tutto tu. Io ti do soltanto degli. Benissimo, perché va sennò va poi beh. dopo diventa compromettente. Va e beh. poi la parte di proposta, invece, è visto tutto quello che adesso tu ci spiegherai che cosa possiamo fare per rendere um, la democrazia il sistema del voto effettivamente valido ce lo spiegherai anche tu perché qui c'è un rovesciamento cioè la proposta di Saverio Raimondo è molto è seria c'è una proposta c'è una, una, una, una proposta non è che qui siamo di il libro è costruttivo è costruttivo è una allora sottoponiamo gli elettori alle stesse dinamiche a cui sottoponiamo quelli che andiamo ad eleggere giusto e questo lo l'ho capito hai capito perfettamente capito non tutto. avevo dubbi cioè Bene, se, se la democrazia nonostante io sia femmina ma ha maggior nonostante... ragione a maggior ragione <ride> eh, eh, eh, mh, se, se la democrazia è il governo del popolo non possiamo dirci in democrazia finché non possiamo decidere da quale popolo farci governare voglio dire in democrazia sono i cittadini che decidono ma questi elettori chi li ha votati non li ha votati nessuno. Quindi siamo in un regime. Se vogliamo essere una democrazia, noi dobbiamo poter eleggere gli elettori. E già c'è la prima domanda. Questa cosa non mi stupisce. Ah, il di... No, guardi, non mi stupisce. E perché concorde. Bene. Seguiva la, la ringrazio. No. Però aspetta. Però io ti devo dire. Allora, questo libro qua che è molto divertente. Io intanto comincio a spogliarmi. Cosa? Da dove parti? Sì, esatto, esatto, però il pantalone con il velluto a coste, questa, questa è il rappresentante no, di Sì. Esatto. No, però questo libro, allora, che è molto serio in verità, secondo me, racconta un dramma, cioè il fatto che non c'è nessun elettore in Italia, quindi tutti noi, non vedo, non vedo minorenni, che è felice di andare a votare. Ed è un momento è vero, che ci mette grandemente in crisi, ma non soltanto perché ehm, la nostra classe politica è inadeguata e tutte le cose che ci continuiamo a dire in modo anche un po' facilone, ma proprio perché è il meccanismo che è contorto. Ora, eh, prima di arrivare al punto del tuo libro, la domanda che io ti faccio è ma noi questo libro lo possiamo secondo te inquadrare nella stanchezza occidentale perché la stanchezza occidentale è la stanchezza nei confronti della democrazia. È un tema di cui parliamo tantissimo da, da molto tempo. Di stanchezza ne parlavamo crisi... anche un attimo: noi fa. parlavamo della stanchezza, la fatica del millennial, <ride> ragazzi! Il millennial, che non è vero che è uno sdraiato. Però esatto. questo è il tema: Vabbè, un... Un, altro cosa. Un, altro un altro libro sì. o degli ultimi sì. momenti di questa sì. presentazione, che prevedo che andrà molto. Sono sei ore di presentazione, vi avviso? Vi avviso. Sono sei spaziosa. ore di presentazione. <ride> <Sì>. <ride> però è vero che siamo tutti anche della, della democrazia sì. che vorremmo tutti quanti la cosa che racconti tu no cioè vorremmo che ci fosse un consesso di eh, intoccabili perfetti ai quali demandare il controllo di tutto con una certa certezza che siano in grado di farlo per poterci occupare poi della vita Allora, questa cosa qua che è molto affascinante però in realtà smentisce anche l'idea che la politica abbia a che fare con la vita sia la vita smentisce il, coinvol il coinvolgimento che è la base della democrazia perché questa storia ci ha stufati è vero che ci ha stufati anche a me ha stufato io mi sento inadeguata quando vado a votare ma prima che inadeguata stanca allora intanto hai, hai, hai detto una cosa che non avevo mai pensato ed effettivamente è vero cioè nessuno va a votare felice nel senso che, c'è cioè, chi va a votare In maniera un po' reluttante Come, come, come il sottoscritto Che quindi fino all'ultimo giorno Ma non sono proprio sicuro Vado, o non vado, se vado, per chi vado Se ne accorge nessuno esatto, tanto non conta niente Uno su 60 milioni, eccetera, eccetera E poi ci sono quelli che vanno Convintamente, ma non perché sono felici Ma perché sono arrabbiati Che effettivamente non è esattamente Il sentimento più costruttivo no? Cioè se sei incazzato l'unica cosa che puoi fare è rompere i piatti quindi se ci pensate il voto per rabbia che è credo il, oggi come oggi il voto maggioritario è un voto distruttivo non è mai un voto costruttivo ehm, e, e, a, Allora e, e, pa, pa, parto dall'oggi dall ehm, tutti hanno puntato l'indice su questo 40% di astensionisti no? eh, che, che effettivamente sono tanti però visti i risultati non sono abbastanza ecco io <ride> obiettivamente no cioè è ok è una buona base però possiamo ancora lavorarci possiamo ancora lavorarci possiamo ingrossare le fila degli astensionisti ok e io personalmente non sopporto questo moralismo nei confronti degli astensionisti e lo dico da persona che poi alla fine ha votato a queste ultime elezioni non, non sono di quelli che si è astenuto ma io non ho nulla contro gli astensionisti, al contrario a me preoccupa quel 60% che ancora vota e soprattutto la cosa che mal sopporto, in generale ho proprio un nei confronti della retorica applicata a qualunque cosa, ma poi c'è una retorica nei confronti della, della democrazia, delle elezioni che io trovo proprio ir ir irritante al, al, al, al, all'ennesima potenza, cioè una cosa che si sente... Spesso ma, mi, mi trovo molto a che fare con, con la TV e la radio pubblica, quindi mi capita spesso sentire questo discorso alla vigilia delle elezioni. Mi raccomando, votate, non importa per chi, ma votate. Se non importa per chi, allora non è importante votare. È importante per chi voti. Non è vero che non è importante. Se non fosse importante per chi voti, allora non è importante votare. Cioè, è un discorso che si contraddice in, in maniera talmente lampante che vuol dire che siamo veramente diventati tutti troppo stupidi per poter votare, cioè è già, già tanto che possiamo impugnare una matita, che ancora sappiamo opporre il pollice alle altre dita, è, è una retorica questa in, in, in, in, intollerante e su questa cosa dovremmo tutti quanti un attimo svegliarci, cioè abbiamo trasformato la, la democrazia in un dogma, siccome le, le chiese sono crollate la nostra ultima religione è la democrazia, quindi ciò che sceglie la maggioranza è giusto, ma non è vero. Cioè la maggioranza può anche sbagliare, e in maniera incredibile. E poi questo è un paese che ogni volta che c'è un voto di maggioranza, cioè, le ultime elezioni ne sono, ne sono una dimostrazione, non va mai bene. No. No. Certo. Cioè, anche il risultato elettorale è sempre... Tu fai dei discorsi magnifici con Socrate e Platone che sono venuti sì. a incontrarti. sono, sì, venuti sono apparsi. Gli, sì, gli sono sì. apparsi come... Sì, mangio pesante la sera, Ed quindi esatto. poi gli appaiono i filosofi. mangi il tonno sì. la sera. Sì, esatto. Puoi... Sì, esatto, esatto, esatto, esatto. Sì. La mia nonna diceva sempre che il tonno non bisogna mangiarlo. <ride> Prima Beh, è esatto, una delle cose che non mangio il tonno. Esatto. Eh, però però mangio tu pesante usi comunque. questa cosa per dire eh, questo punto qua, no? Cioè, alla fine... Il, il voto scontenta tutti, sempre, nonostante... Allora, perché? Perché, non riusciamo perché a No, Perché non riusciamo a rispettare il voto? Eh, eh, ti ho fatto una domanda pensando che tu fossi Nando <ride> Pagnoncelli, invece <ride> non lo sei, però... Eh. Ma non riusciamo a rispettare il voto perché uh, è il punto vero quello, eh, e eh, la democrazia è... ci fa schifo a tutti quanti, la democrazia sappiamo, eh, sì. sì sì e allora innegabilmente la democrazia è la cosa migliore che abbiamo trovato il che la dice lunga sugli altri sistemi di governo cioè se la democrazia è la cosa migliore cioè il fatto che quando noi diciamo diciamo che la democrazia è il, il miglior sistema che abbiamo trovato per governare è il miglior modo per screditare tutti gli altri sistemi perché la democrazia è talmente fallace che il fatto che gli altri siano peggiori vuol dire che proprio sono l'inferno in terra Ehm è, è sicuramente, la, la, ripeto, lo strumento migliore. Il problema è degli strumenti, cioè lo vediamo con qualunque strumento abbiamo inventato nella storia, che poi uno lo inventa ed è rudimentale e poi lo perfeziona, no? Ecco, secondo me noi siamo un po' carenti su questo, cioè abbiamo appunto dogmaticizzato e uso la, per la prima volta Nella mia vita Il termine dogmaticizzato Perché sono al circolo dei lettori Perché davvero Ho tolto il cielo Fan per voi per... Spero ci ecco, sia qualcuno Nell'Ansa Che, esatto, che possa tipo... dire Che abbia detto Dogmaticizzato Senza incespicare Pure al terzo bicchiere di nebbiolo Quindi davvero è notevole e... Che non esiste Tra l'altro è Una parola che non esiste Dogmaticizzato Ma resiste. no Certo che no L'ho inventata Davvero sì, ho inventato sì. Ho inventato Chiamate che... crusca No, la parola... crusca è una parola... E dopo Petaloso abbiamo No detto. dai Dogmaticizzato non esiste dopo... No No esiste però ah, è così che... brutta che spero che non esista. lo so ok è brutta è come la democrazia <ride> è come attenzione: è come la democrazia <ride> esatto. ok <ride> o comunque insomma, gli strumenti noi siamo gli, gli, noi esseri umani inventiamo gli strumenti e poi li perfezioniamo noi è un po' di tempo che non perfezioniamo questo strumento però perché non perfezioniamo lo strumento della democrazia perché siamo convinti che la democrazia è un fine e non un mezzo ma no è esattamente il contrario la democrazia è un mezzo non un fine se noi un domani, molto domani, perché non mi sembra che siamo in quella fase storica in cui abbiamo delle grandi pensate, ma se noi un domani dovessimo escogitare un sistema migliore della democrazia, io non avrei problemi a riconoscere che quel sistema è migliore, anche se quel sistema è antidemocratico, poiché non, non, non sarebbe un sistema democratico. Però se io dico di una cosa antidemocratica, noi siamo abituati, Anch'io, se io dico che una cosa è antidemocratica, è a un'accezione puramente negativa. Non può essere, scusami, post-democratico? Io sarei che favorevolissimo sì. alla post-democratica. Però proviamo a elaborarla, eh, eh. Eh, nel senso, cioè, la proposta che tu fai, sì. no, è esattamente, non è antidemocratica in realtà. No, anzi, Sposta, è iperdemocratica. È iperde no, è post-democratica. Mm. Cioè significa che sposta un meccanismo all'altro bacino d'utenza e lo rende... No? Allora, e lo rende responsabile. Lo rende responsabile, perché poi il punto è questo qui. Non è detto che si rende... Cioè, allora, votare è un diritto acquisito, non può essere un diritto acquisito. Questo eh. credo sia il punto del tuo libro. Il problema però è che tu dai un po' troppa fiducia ai vari step che una persona può fare per dimostrarsi... Ehm, capace di esprimere un voto, cioè è questo è, questo, e, è la, questa la, la, la fiducia che si trova nel libro il libro che comunque finisce male ci tengo a dirlo ma è finisce la, con, la f... con lui dentro no non lo posso dire <ride> Tu oh, sei contrario agli spoiler Ma Io questo non è un libro sono... di narrativa Non è narrativa. Io in realtà non ho nulla contro gli spoiler eh, sì, Perché a me non mi interessa niente co Cosa una cosa racconta Ma come la racconta Io sono eh, un formalista Quindi Poi eh, immagino che tutti quanti qui Abbiamo paura di morire Vi ricordate Billy Crystal sì. In Harry er, presento Sally Che leggeva tutti i libri Dalla fine Perché era sicuro Che sarebbe morto Ecco così Allora diciamo Come finisce questo, cioè, come finisce libro? questo libro Con te che entri In una cabina elettorale E, e dici Io resto qua E Resto lì non esco. So non esco Non esco Non esco, non esco però che non avete risolto questa faccenda ma quale faccenda eh, la democrazia <ride> ho questa allora. democrazia ad, votata allo sbando cioè il problema è, è, è quello lì cioè tendenzialmente io io ho un ammetto ho un pregiudizio positivo nei confronti dei complottisti spiego io ammiro la visione del mondo che hanno i complottisti perché è un mondo bellissimo cioè i complottisti pensano che questo mondo sta andando in una direzione. Cioè c'è gente che sta guidando il mondo verso una direzione. È un'idea bellissima, contraria alla realtà. Perché la realtà è che il mondo sta andando a cazzo di cane. E credo che sia la prima volta uh, che nel circo di uh, lettori venga detto a cazzo uh, di cane. Mi rendo conto, mi rendo conto. Diciamo che sgretolano i soffitti. Diciamo entropia. entropia. Dici entropia. En ok, entropia. entropia. Questo mondo sta andando in entropia, va bene? <ride> ok, in entropia ben di cane. E sta entrando in <ride> entropia di cane. <ride> va bene così? Ecco, va bene così. Ok. Eh, eh, eh, eh. Io ammiro i complottisti, cioè sono gli ultimi idealisti, sono gli ultimi che pensano che tranquilli è tutto sotto controllo, non è sotto controllo niente. La grande menzogna di questi anni è che esistano i poteri forti. I poteri sono debolissimi ed è questo il problema dell'oggi: i poteri sono debolissimi perché sono alla nostra merce. Siamo noi che decidiamo perché la democrazia sia effettivamente ormai impossessata nel, dei no, nel, dei, di noi stessi. Nel, e noi non siamo in grado di decidere. E questo è il nostro problema che ci rifiutiamo però di vedere. Il libro parte dalla, dal, dalla mia personale considerazione che io non sono all'altezza di questo magnifico diritto che ci è stato dato di votare, ma io non sono adeguato. E, e, e questa cosa io l'ho toccata proprio con, con mano, ma nel senso proprio la mano è affondata nel torpido, con i famigerati referendum con i quali negli ultimi anni siamo stati tartassati. Cioè sono venuti a chiedere a me non solo a me anche a voi ma a me se potevano trivellare in mezzo al mare ma io che cazzo ne so io sono laureato That in dance cat. Simone lo so lo so ma adesso è un momento di sfogo tu io non so... sei laureato in dance io sono tu laureato... sei laureato al dance, al dance bravissimo! quindi <ride> io che cazzo dance? ne so di trivelle in mezzo al mare non lo so chiedilo a quelli che hanno fatto ingegneria io non lo so non lo so mi hanno chiesto hanno, hanno chiesto anche a voi ma hanno chiesto anche a me se potevano modificare la costituzione io non lo so io non l'ho mai letta, né ho mai visto il film. Io non so se si può modificare la Costituzione. Io quando Benigni parla della della, della Costituzione, io mi rompo i coglioni e cambio perché è noiosissimo. <ride> Lo so, è un momento liberatorio questo momento la, della Costituzione non ne sappiamo niente Chiedetelo ai costituzionalisti se si può cambiare la Costituzione io non lo so voi non lo sapete ed è normale non saperlo perché facciamo delle vite molto complicate molto stancanti abbiamo persone care che stanno male persone che amiamo che ci lasciano e poi l'affitto e le bollette non abbiamo il tempo per sapere se possiamo riformare il CSM sigla che acronimo che peraltro non sappiamo neanche <ride> cosa sta perché CSM perché cosa sta non lo sappiamo Vabbè. non lo sappiamo dobbiamo, sa no! dobbiamo ammetterlo guardarci allo specchio e, e dirci non lo so non lo so e quindi è sbagliato che la classe politica venga a chiedercelo a noi perché la democrazia rappresentativa è proprio questo io non lo so pensaci tu pago te per saperlo. pago te voto te Ammesso che abbia un senso votare Quello che tu voti ha bisogno della tua opinione Cioè questo è il punto vero In, In realtà, realtà lui non ha bisogno Lui chiede la tua opinione È quello che ho sbagliato È quello che è sbagliato Perché cioè, una volta i, i, i, i partiti precedenti Ci dicevano cosa pensare E quindi ci chiedevano soltanto la X <ride> Adesso invece ci dicono Qual è la tua opinione? Come pensi? Ah pensi nero? Ah, Allora io dico nero Dico nero Dico nero Dico nero Quindi mi dai la X vero? E questo è il problema il problema è perché la politica è decaduta, perché dipende da noi. Oggi la politica ci somiglia, è per questo che è peggiore, perché noi non siamo delle belle persone. Il problema è ma la verità, in, non siamo delle belle persone, ah, perché siamo persone, che tendenzialmente non è proprio una specie, tra le specie animali siamo sicuramente quella meglio vestita, ma comunque no, dipende, so. dipende per esempio l'ermellino è tutto vestito di ermellino vedendo te insomma dire tra te un ghepardo I... sceglierai il ghepardo hai ragione io stasera è... sono travestito da scrittore è diverso è diverso di sì. solito invece ti vedo di solito di solito, sì, di solito sai, mi no? No? Ucili, sì. mi sono sempre travestito sono un impostore sì. lo sai e, e, e, e quindi appunto cioè, noi, noi, noi ne siamo, noi, noi siamo persone e di questo dobbiamo essere molto consapevoli la, la, il, la casta, che è il famigerato libro, no, Rizzo e Stella, che, di cui c'è una parodia all'interno del mio libro, c'è un capitolo che si chiama La vera casta, che siamo noi. Il problema della casta è che di, punta l'indice sulla classe politica, ma non è che gli elettori sono meglio. Gli elettori sono altrettanto disonesti, corrotti, immorali, esattamente come i politici. E, e, e quindi il, il problema come sempre quando uno cerca dei problemi è alla base la base della democrazia siamo noi è inutile riformare la legge elettorale se non ci riformiamo noi qualunque legge elettorale sarà pessima se saremo noi a votare ma è terribile <ride> lo so è terribile <ride> è terribile, è terribile, è terribile. Eh, però la tua proposta qual è? Sì. un'oligarchia? no, no. Allora, eh, no. Eh, allora, allora io lo ammetto io non ho una proposta ma del <ride> no, resto c'è allora, okay, okay. una modesta proposta c'è il re dentro questo libro sì, c'è il re mondellum sì, esatto, ti, ti rubo, ti rubo la e te, te la rendo eh, c'è cioè, cioè, cioè una vera e propria legge elettorale che appunto come vi dicevo è, qui è un è, è incredibile incredib l'ha letto l'ha letto io sto provando sì, un, sì. una vera empatia e pietà nei confronti di questa donna perché l'ha letto è impressionante ci cioè passato nel tempo c'è cioè, cioè davvero una proposta di legge dentro questo libro cioè c'è cioè una proposta di legge per eleggere l'elettorato ok perché è, è, è inutile cioè, qualora questo governo faccia male cosa di quale ho un po' il sentore ma insomma, qualora questo governo faccia male con chi ce la dobbiamo prendere con Giorgio Meloni o con chi l'ha votata perché non è che lei ha fatto un golpe non è che è entrata nei palazzi il potere ce l'abbiamo mandata noi! Quindi è inutile che ce la prendiamo con le Meloni, Berlusconi, Renzi, Salvini eh, di turno. Prendiamocela con chi li ha votati. Questa gente non ha il potere di suo, il potere ce l'abbiamo noi. Quindi all'interno di questo libro c'è effettivamente una proposta che è eh, appunto eleggiamo gli elettori. Questa proposta si regge sul fatto che gli elettori si possono candidare. Cioè noi ci possiamo candidare elettori e saremo noi stessi a decidere. Cioè lui si candida per eleggere, io lo guardo non mi ispira fiducia, tu no, non chi? lo voglio. Tu chi? Eh, io, io. Tu, tu, commissione, tu chi sei? No, io elettore. elettore. Cioè, gli elettori si Ma eleggono tra di loro. Ah. Gli elettori si eleggono tra di Ovviamente, l'elettore si deve a sua volta candidare. Perché ci può anche essere la persona che dice no, guarda, a me non interessa votare. Gli astenuti, in 40% delle persone non si candiderebbero ai elettori, per esempio. Secondo me in Italia l'80%. Forse anche l'80%. Buono, buono, buono. Ma selezione, meglio, vedi? Selezione. <ride> non solo selezione della classe dirigente. Se, cioè, anzi no. È assolutamente selezione la classe dirigente, perché la, la classe dirigente in democrazia sono gli elettori, siamo noi che dirigiamo il paese. Cioè questo discorso sempre facciamo alla ah, classe dirigente, la classe dirigente non sono eh, eh, le persone in giacca e cravatta, alla ah, Fiat o, o, o, o come si chiama adesso. Cioè le, la classe dirigente siamo noi, nelle democrazie siamo noi, la, siamo noi che diamo una direzione. Quindi la selezione della classe dirigente deve passare necessariamente per l'elettorato. Quindi la prima cosa da fare è se una persona si vuole candidare a lettore Deve ottenere l'election pass Che questo è, è Per forza Perché il, il, il, il, libro, pa parte, il, il libro parte da, dalla constatazione che Se sta, sta piovendo in questi giorni A, a Torino o meno oggi sono arrivato non piove Però Torino no A Torino non piove? No Ah È straordinario no. Però nelle langhe sì eh. Nelle langhe non piove? Nemmeno nelle langhe? Eh. Ok nel resto d'Italia piove D'accordo? <ride> Ok, ok. Hanno messo il Mose, non si allaga più Venezia, ma comunque piove, ok? Ok, nel resto d'Italia, che ne so, in Umbria, in Toscana, questo fine settimana, secondo me, la gente potrebbe andare a, a funghi. Perché è un, è un buon momento per i funghi questo, ok? Ma ci puoi andare solo se hai un patentino. Se no, tu non li puoi raccogliere i funghi, ok? Ok. Anche qui, molto bene, molto bene. Tu, se domenica vuoi andare a funghi, hai bisogno e di un patentino, d'accordo? Se domenica ci fossero delle elezioni, invece, tu puoi andare a votare. Comunque. E questa cosa, che la democrazia sia, più sia meno importante dei funghi, a me mi lascia un po' perplesso. Cioè, i funghi sono considerati dalla società un, po un discorso un po' più delicato della democrazia, che è ciò che ci governa. Siamo sicuri di essere nel giusto? Non è che siamo palesemente nel torto? Forse ci vorrebbe un patentino. Non è classismo, perché non sto dicendo che questo patentino vada stabilito per censo, ma per competenza ma scusami tu Prego. cosa ne pensi del merito a questo punto perché ah, tu mi stai raccontando sì, tu, sì, tu quello sì. che ci stai dicendo sì. è che noi la carica di elettori sì ce la, ce la dovremmo conquistare noi abbiamo il diritto di conquistare quella carica bene però poi la dobbiamo conquistare come B questo significa che ci sono dei criteri e i criteri il dibattito sul merito ce lo insegna possono essere stabiliti e avere un senso se si parte da una base di eguaglianza ma il punto della democrazia è che l'eguaglianza te la dà nel darti il voto. Abbiamo... Se Tu invece mi dici che io il voto me lo devo conquistare allora abbiamo tutti la possibilità di votare questo è come Aristotele che dice L'uomo tende al sapere Ma non è detto che se lo prenda è Che è la verità però eh, Ho capito però qualcuno bisognerà votarlo Per andare al governo Perché altrimenti esatto. o anarchia o no, dittatura no, no, ma che qualcuno bisogna io votarlo per andare al governo Sono d'accordo Il problema è chi decide chi lo vota eh, cioè, chi certo. è quello il problema. cioè io continuo a pensare Che il problema non è la classe politica Il problema è chi la vota questa classe politica Perché se questa classe politica non ci piace Ripeto non sono dei golpisti non è gente che ha, entra a Palazzo Chigi con l'aiuto dell'esercito, è gente che ha, entra a Palazzo Chigi con il nostro aiuto. Siamo noi responsabili e noi stiamo sfuggendo da ogni tipo di responsabilità. Sono quanti anni sono che diciamo accusiamo gli altri, ma non ci viene il dubbio che forse il problema siamo noi. A me questo, questo dubbio è venuto, tant'è vero sono è nel è democrazia amore sono io. <ride> no? bravissima, bravissima esatto non sei tu democrazia sono io elettore sono io elettore che non sono all'altezza allora che succede dobbiamo abbassare questa democrazia al nostro livello il nostro livello è un livello da patentino cioè puoi votare cioè, ti puoi candidare elettore non ti puoi candidare elettore in questo libro io provo a fare questa proposta costruttiva dell'election pass per esempio che ripeto è un test rapido di educazione civica per vedere se una persona ha gli strumenti minimi per candidarsi a elettore quando un politico si candida alle elezioni ha bisogno delle firme no deve raccogliere Eversi... quante centomila firme okay. noi come elettori avremmo abbiamo bisogno di ottenere l'election pass che, che, me, che è più facile di un centomila firme se hai studiato adesso lo vediamo vediamo a Torino quante persone otterrebbero l'election pass proviamo sono cinque domande facili se tu sottoporre voglio sottoporre il circolo testo. dei lettori eh, eh, voglio eh, vedere se al circolo dei lettori gli c'è qualcuno che otterrebbe l'election pass e quindi volendo si potrebbe candidare elettore vediamo mi dissocio mi dissocio lo capisco a te non, prega niente, <ride> non ne frega niente io esatto. vado esatto. io non io vado questa non è democrazia però questa non è democrazia ma infatti siamo qui a contestarla <ride> no, tu io, io eh, bene, io eh, infatti io sono io che mi sto macchiando di questo reato allora, prima domanda prima domanda prima, domanda. prima domanda. è ancora lì è ancora sì. okay. lì l'Italia è una repubblica A. Presidenziale B. Parlamentare C. Per azioni, di Democratica del Congo. La domanda è trabocchetto, mi rendo conto. Scusami. Mi rendo conto, la domanda è trabocchetto. Voi vorreste rispondere, di lo so, voi vorreste rispondere, di lo so, vi conosco. Seconda domanda. Da chi è nominato il presidente del Consiglio? A. Dipende. B. Dal presidente della Repubblica. C. Dai senatori a vita. D. Dai senatori a vita No, la vostra risposta è no no. <ride> cioè, Cos'è? Non è un referendum È A, B, è C, O, D no, Questa no. è la prova della democrazia è Esattamente questa Comunque ve lo dico io La risposta era dal Presidente della Repubblica E a questo punto la terza domanda è Chi elegge il Presidente della Repubblica? A. Il Parlamento in seduta comune Più delegati regionali B. Il voto della giuria demoscopica Della sala stampa e dell'orchestra Più il televoto c, la CISAL, il è un rappresentante della Guardia di Finanza. D, l'Academy of Motion Picture Arts and Science. La la signora fa la prima della classe. Eh. Ok, finora ne ha azzeccata una su cinque, ok? Una su cinque. Ancora non è election pass. Quarta domanda. Attenzione, questa è difficile. Mm? Potere legislativo, esecutivo, giudiziario. Indicare nell'ordine chi li detiene. A, ah, le banche, gli alieni, gli ebrei. B la Germania la Francia il Vaticano C la motorizzazione civile i monopoli di Stato la RAI D il Parlamento il Governo la Magistratura la A lo vedi? lo vedi? e questo è il circolo dei lettori di Torino ok? l'eccellenza del paese eh? la ZTL i, vot i votanti di sinistra eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. No, per secondo loro il potere ce l'hanno le banche gli alieni e gli ebrei e questi sono i milioni. ultima domanda raschiamo il fondo ultima domanda l'unione europea A è un'unione politica ed economica a carattere sovranazionale B è un gruppo pop sudcoreano C è una catena di supermercati D è la casa editrice dell'euro Andatevela a fanculo, prego, ti rendo il libro. Allora, scusami, in qualità di cosa tu hai scritto questo libro? Perché volevo, volevo farti questa. cioè, quando uno scrive un libro, Sì. ovviamente si dice: A, ah, dove voglio andare? B, a chi mi rivolgo? C. Perché lo faccio? E nel perché lo faccio c'è cioè chi sono? Vuoi davvero la, vuoi la risposta sì, vera? Sì, la voglio, voglio quella vera. Non ti fa... Guarda, allora la risposta io... vera è che Feltrinelli mi ha dato 4.000 euro ah, di anticipo, no, quindi no. l'ho fatto per quello, per il bonifico. 4.000 di anticipo? Ma poco! No, forse era Feltrine... 4.5.5, non mi ricordo. Te forse. Te, tendo ad abbassare perché poi tolgo già l'iva io, ah, eh, io sono eh, figlio no. di commercialista Quindi tolgo già le tasse tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eh, eh, Nette, nette 4 Vabbè togli la, la... Quella okay. è rispettabilissima tra l'altro Però nel momento in no. cui ti sei messo a scrivere Hai pensato in ruolo di Di comico satirico Allora che eh cos'è sì. un comico satirico? Lo vogliamo spiegare perché sapete che Ultimamente abbiamo questo problema Nei giornali si vede moltissimo mm. Ce lo dicevamo anche prima Descrivere le cose è diventato un reato, non si può. E quindi le parole che ti descrivono perfettamente sono, reato. Esatto, <ride> sono probabilmente reato perché il comico, satirico è abbastanza eh, beh, problematico. E no, perché tu non puoi scrivere un libro così pregnante da comico perché non lo dovrebbe prendere sul serio. Invece, io l'ho preso molto sul serio. No, penso che sia no, ho sbagliato. Hai sbagliato però per me è una proposta sensata cioè io per le prossime elezioni <ride> vorrei proporre a so, Giannini di lo fare lo so. un, un grande editoriale che tenga conto della tua proposta no però davvero la, la domanda adesso, a parte degli scherzi è io credo che sia un problema che senti sul serio lo pensiamo tutti quanti ed è un problema anche molto generazionale eh, perché la nostra generazione noi abbiamo più o meno la stessa età 50? Sì, poco di più, io poco personalmente di più. poco di più. Eh, esatto. Te li porti benissimo, Simonetta. Grazie, ti, ti ringrazio. <ride> Però mh, è vero che non abbiamo più quell'idea della politica che può incidere nelle nostre vite e quindi non ci no, andiamo a votare benissimo. O meglio, se può incidere può incidere negativamente quindi abbiamo questa idea che dobbiamo arginare la politica. Sì. No, abbiamo un po' idea. Che cioè... è la destra. <ride> cioè... <ride> cioè... Esatto. Proteggere esatto, l'individuo cioè... dallo Stato. Esatto, no? esattamente, <ride> abbiamo un po' questa idea, sì. Esatto. Sì. Ora, um, non mi ricordo più che cosa ti stavo chiedendo, perché tu mi hai interrotto. Eh, Ma dal comico satirico. Ecco, è il comico satirico. Allora, che cosa significa? Comico satirico. Perché invece questa cosa qua, secondo me, è proprio tu hai parlato da cittadino, non da comico. E fa ridere, okay? Okay, okay, ok? Non fa solo ridere, però, questo libro. È un libro no. molto serio, come tutta la comicità, che ah. illumina delle cose. Allora, mm. però, qui non c'è tanto il comico satirico, secondo me. Uh. Ah no, ma è una rivelazione. No, penso che ci sia il cittadino un po' preoccupato. Ah ma sicuro, certo. C è, c è, Però un... in questo tu ti rendi <coughs> conto che quando parli da cittadino preoccupato sei un megafono di alcune per, di, per tante persone. Certo, nel senso che io penso di non essere l'unico elettore riluttante in Italia, anzi io spero con questo libro di ingrossare le fila della riluttanza in democrazia che non vuol dire astenersi, ma vuol dire porsi il problema e provare a capire se e cosa si può fare per arginare quel problema. Fondamentalmente è un libro che mette in discussione appunto l'elettorato a cominciare dal sottoscritto e, e, e, e poi per allargarsi a tutto il circolo dei lettori. Ecco, il, il, è, è, un, è un libro satirico nella misura in cui è un libro spero divertente e credo anche irritante. È un libro fastidioso. Oh beh, tanto ormai da fastidio, qualsiasi cosa da fastidio, qualunque cosa da fastidio fastidio, presto, di più. tu dici che questa camicia è verde, ma come ti permetti di? Perpetri permetti? uno, ah, sch uno ah, schema patologico di colore, <ride> esatto. eh? ah. <ride> no, no. no, no. Vai, è, è, il problema non è che è tutto irritante, è che siamo tutti permalosi. Questa è, è, è una cosa mo mo molto, molto, molto triste perché vuol dire che ci, ci consideriamo tutti importanti è, ed è tutta colpa della L'Oreal La L'Oreal perché la L'Oreal fece quello spot conto, era perché, voi perché voi valete. Perché voi valete. Non è vero! Non è, non era non è vero! è vero signora cosa perché voi valete. Era... Io valgo la L'Oreal. La no, L'Oreal. Ma è vero io valgo. Tant'è che voto. Non sono sicuro. Cioè io sono sicuro che tu vali. Ma in generale. Grazie. Ma in generale. Se tu vali. Lo so è, è una mentalità. Però un po'. Lo devi dimostrare, cioè devi dimostrare il tuo valore, il fatto di eventualmente, se poi scopri di non valere. E altra cosa è questa: abbiamo confuso il. Tutto questo non c'entra niente con il libro, comunque ormai ci siamo dentro. Il, il, il valere con l'esistere, ma invece si può esistere anche senza valere niente. C'è anche questa cosa che potremmo Questo è un grande, il, il grande problema dell'eccellenza, no? Questo certo. è, il vero, è il vero, la vera questione poi del merito per quanto mi riguarda. Cioè certo. i ragazzi in, in piazza che lo dicono bene, cioè alla fine... Quello che abbiamo costruito è un sistema tale per cui l'accesso al lavoro, all'istruzione è dato solo a quelli che dimostrano di essere eccellenti. Invece, mediamente ci sono le persone normali che sembra che siano una cosa brutta, sdraiati, scansafatiche. Invece, sono soltanto delle persone normali che hanno diritto. Essere, a persone, lavorare, normali a essere persone normali anche <ride> è normale. È normale, anche fare schifo ogni tanto. Eh? Ma certo, è nella, no nella, no nella nostra normalità fare, fare schifo. È un'eccezione quando non lo facciamo. Però, vedi, la democrazia dà il diritto di voto anche a chi fa schifo io eh, qui che ti voglio quello secondo me è un po' un problema nel senso che è normale far fare schifo ma è normale farci governare dal fare schifo? no mm. però noi non ci facciamo governare dal fare schifo ci facciamo governare da una media dalla media di persone che scelgono e tra quelle eh, persone che scelgono il fare schifo è sopra la media schifo è molto sopra la media sì, dai secondo il tuo criterio ok io sono un ragazzo no, di ragazzo comunque cresciuto a pane e fi l'investa che ha, ha un'idea no a, si... a, quando hai detto pane e fi pensavo a dove eh, no, <ride> però tu dici aspetta tu dici che no. tua mamma ha votato aspetta tu vieni da una famiglia di sinistra con la eh, mamma sì. che ha votato democrazia cristiana poi ha smesso, al primissimo primi... voto e poi ha smesso poi ha cominciato a votare Costretta sinistra tuo pri... padre no io la io di... no, no no io dico lei eh, cominciato a, a, a votare poi per la, la, allora c'era Berlingue ha cominciato a votare a, dopo aver votato la prima volta dopo la prima volta <ride> ha votato democrazia cristiana perché i suoi genitori mia madre del 1950 eh, le, a, votavano la democrazia cristiana quindi il suo primo voto è stato la democrazia cristiana poi, eh, a, a, poi da con, al, se, dal secondo voto ha cominciato a votare quello che allora era il PC e io mi interrogo nel libro Potrebbe averlo fatto o perché aveva incontrato mio padre che, che, che votava già PC o per il carisma di Berlinguer. Stando alla, eh, come all'affezione, al legame che c'è fra i miei genitori, credo per il carisma di Berlinguer. Mia madre abbia votato. Che, che comunque ce l'aveva. Che comunque ce l'aveva, almeno oh, cioè, per l'epoca era, era, era efficace. Quindi, ehm, quindi sì, io nasco in una, una famiglia sì, cattolica di sinistra, quindi senso di colpa e senso civico tutto insieme, dico, <ride> nel libro, sì sì sì, esatto, sì. Vabbè, quel... Senza, sì. Scusami, sì. allora, però sì. non mi hai ancora detto se l'hai... Okay. Se l'hai scritto da, da comico satirico, ma non è impiore. Io, eh? No, no, allora io ritengo allora, parliamo, di averlo parliamo. scritto da comico satirico, ma il comico satirico ovviamente non è un'entità astratta, il comico satirico no, è, no. è un'espressione, nel mio caso, anche di una persona che inevitabilmente è anche un cittadino, che inevitabilmente è un elettore. Sì, è un libro molto preoccupato. Ma sì. la satira ha a che fare con la democrazia? Giusto? la satira ha a che fare con la democrazia è un puntello in generale. Ma, in generale. non ha a che fare solo con la democrazia ma sicuramente ha, che fa... ha, ha molta più libertà d'azione nella democrazia ecco questo dobbiamo sempre ricordarcelo e, e un, rivendico di questo libro il fatto che sia un libro di satira politica dove non ci sono battute sui politici ma ci sono battute sugli elettori perché credo che sia questo il senso della democrazia del, della satira in democrazia cioè se io fossi in Russia farei satira su Putin. Se io fossi in Cina, farei satira su Xi Jinping. Ma io sono in Italia, quindi faccio satira sugli elettori italiani. Perché non, chi ci governa non, ha, non si è messo, come ho detto prima, non si è messo il governo, ce lo abbiamo messo. Quindi se la satira va contro il potere, come è per antonomasia, il potere in democrazia ce l'hanno gli elettori, quindi in una democrazia la satira va fatta contro le persone, contro la gente, contro i cittadini, non contro i politici che sono... Lì per caso, o meglio lì perché ce li abbiamo messi noi, ma tra cinque anni ce li togliamo anche perché ci stanchiamo subito, siamo capricciosi, discontanti, mm, no, no, non mi piace più, oggi sono matta, oggi mi vado a votare meloni, cioè così, è, è, oggi è, è così, cioè così siamo capricciosi, incostanti e, e, e siamo noi che comandiamo, cioè siamo noi nella stanza dei bottoni. Tu hai in comune con sì. uh, questi qua di cui non ti vuoi mm. occupare perché ti occupi degli elettori, sì. però con questi che stanno lì per caso, hai in comune il problema del consenso. Io il problema del consenso? Invece. Eh beh sì, ce l'hai, no? tutti. Devo confrontarmi anche con... Sì, però a me mi basta il giusto. Cioè? cioè? Il tanto per sopravvivere e far sì che delle persone, degli editori in generale, mi richiamino e mi continuino a pagare. Per... No, non è vero, io mi sono molto interrogato su... Cioè, Adesso entriamo in un discorso quasi esistenziale, Vai. cioè sul fatto che tendenzialmente chi fa questo uh, lavoro che consiste sostanzialmente nel fare spettacolo in un certo senso, no? che, che sia sotto forma di libro o, o altro, um, uh, ge in generale, ma a maggior ragione in questo momento storico, sono tutti molto a caccia del... Eh, del, del, del, del, del, del, del successo no? pensa ai, ai follower no? che, che sono proprio la, la numericizzazione la, la quantificazione di quella cosa numericizzazione posso garantirti che non, non esiste. esiste non esistono, però l'ho detto comunque senza non comunque okay. rivendico questa cosa, chiamiamo comunque la crusca chiamiamo comunque la crusca, ma, ma urgentemente però <ride> domani ah. mattina <ride> dici non intervengono adesso no, no. Um, um, in realtà, tro, eh, ripeto, non c'entra eh, niente con tutto questo, comunque no, no, non sono minimamente interessato al, al, a, al picco, perché il picco è sempre l'anticamera della caduta. La grande strategia, non bisogna mai avere successo nella vita, bisogna sempre galleggiare. Però tu lavori per la Rai galleggio. scrivi, su, Ma non Galles, scusami, eh, Per la Rai Il Foglio La Repubblica Ti faremmo scrivere su pure sulla stampa Ma non puoi perché stai su Repubblica Perché sto su Repubblica Esatto sì. Scrivi per Feltrinelli esatto. fai, fai Netflix Dov Però comunque guarda è che non Sono due sedie vuote Un'altra sedia vuota, Quattro sedie vuote e, Capito? Ma quella è la democrazia Esatto io così voglio fare. Cioè io sempre eh, non, non ho alcuna invidia Per il collega chiamiamo così che ha la fila fuori ah, ma quella roba perché lì perché non ce l'hai? perché quella roba lì finisce mentre questa roba qui Può non crescere. finirà, non finirà mai non sono romantico ragazze questa roba qui è per sempre decrescere cioè che fai se diventi uno di nicchia crescere decrescere io sono la nicchia ma tu non sei di io so, nicchia so, sapere, io sono la nicchia tu ti prego ma dai ma sei alle parole di gramellini ogni che vuol sabato dire? sera ma non, vuol, no, ma non vuol dire le, le, le parole di gramellini come dico sempre a gramellini è seguito dalle vecchie Vero, scusami, mia, ma mia madre, che ha <ride> quanti anni ha, mamma, <ride> mamma 64. Ok, ti, ti rivelo, che comincia a entrare, comincia. No. comincia come... no, ancora, Dai, ancora, in ancora, in realtà, ancora in età, età no, adulta. No, ok, ok, sì, è età adulta. No, è... no, però, la questione sì. del consenso per un comico, in questo momento, secondo me, è cruciale. Nel senso che Però fa... mh, non mi piace parlarne in termini di consenso. Cioè, io allora, non dimmi è la parola giusta. Okay, qual nel è? senso che io e capisco che, che è ambizioso, però deve essere così. E se non è così, allora non può essere. Cioè, io posso ridere di un comico satirico anche se non sono minimamente d'accordo con quello che sta dicendo. Perché poi la satira è questo. Cioè, io non sono d'accordo con Swift quando dice in una modesta proposta per risolvere il problema della povertà: mangiamoci i bambini poveri. Anche perché Swift non vuole che io sia d'accordo. Il grande cortocircuito che abbiamo con la satira è questo. Cioè, la satira non deve dire cose dicibili. E pensabili. Se tu sei d'accordo con un comico satirico è un problema tuo e del comico satirico. Il comico satirico non deve dire cose condivisibili. Il comico satirico deve dire cose inaccettabili ma molto divertenti e pensabili il comico satirico deve dire quel, il, il retropensiero che tutti noi abbiamo perché che ci piaccia o no per quanto possiamo essere di sinistra a favore dell'integrazione aperte lgbtq non lo dire con questa stanchezza lo... eh beh, ma carità, come siamo tutti perché... esausti siamo tutti eh, per quanto eh, eh, ma invece è su questo che vince per Meloni per quanto possiamo essere le persone migliori del mondo dentro qua dentro inevitabilmente pensiamo muori <ride> inevitabilmente eh. perché è così è, co è così è così Siamo io mi dissocio nuori. perché perdo il lavoro ma io mi dissocio tu ti dissoci, io mi dissocio mentre ti dissoci, sì, io di mi, mi dissocio dentro di dissocio io pensando Saverio muori che hai detto questa cosa <ride> e, quello <è> il punto. <ride> esatto. e quello è il punto allora qual è il, allora la satira ammesso <ride> che abbia per... un ruolo perché faccio io qual è il ruolo della satira la dissocio io mi al, cioè, la satira non è particolarmente costruttiva nel senso che l'abbiamo visto storicamente Ari, Aristofane scrive, scrive l'Isistrata no? per grande satira contro la guerra a favore della pace non mi pare che abbia funzionato quindi possiamo dire che la satira non è particolarmente efficace ma ha un ruolo sociale cioè, la satira deve dire le cose che noi inevitabilmente, senza colpa è inevitabile, pensiamo ma non sono costruttive. La satira le deve dire, le deve esprimere, perché se nessuno le dice, quel pensiero viene represso. E come tutto ciò che viene represso e viene schiacciato, prima o poi salta, scoppia. E quindi se non sarà un comico satirico a dirlo, il comico satirico le, le, le cose le dice... Sai quando stappi la bottiglia per non far partire il tappo e fai... fai sfogare il gas, no? Che fa ti far ridere, esattamente come la satira. Cioè, la fai un po' fai scorreggiare un po' la bottiglia di spumante, no? di champagne, no? okay. questo chiedo, fa il comico satirico mi chiedo scusa, se tu non dai questo ruolo al comico satirico e lo, lo escludi e lasci quindi che sia il tappo arriva Donald Trump pom! e il tappo salta ecco perché il comico satirico ha un ruolo non particolarmente incisivo ma comunque minimamente costruttivo all'interno della società perché sfoga dice quello che non possiamo <ride> dire. Se ne assume lui la responsabilità, se ne fa carico, nel dire certe cose le decostruisce, cioè le ridicolizza io, qualunque cosa dica, è ridicola data la, la mia postura, il mio corpo e la mia voce, quindi sono prestabilita. È il bello. Avvolgo. Io ti ringrazio, anche io trovo molto bello. Grazie, spegnete le luci, per favore, grazie. <ride> <ride> e, e, e, hai e, detto che costruisce, quindi mi sono compresa. Eh, lo so, che costruisce, eh, costruisce, ti dilla molto, sì, mi rendo conto. e, e, e, e quindi il, il valore, il ruolo della satira è, è, è quella roba lì, è necessaria, è per quello che bisogna lasciare parlare i comici, perché sennò le parole assumono un'eccessiva, un'eccessiva importanza, un eccessivo peso, un'eccessiva violenza. È la vecchissima lezione di Lenny Bruce che diceva affinché la parola, e lo sto per dire, tenetevi forte, negro, oh Affinché ah, quella la parola negro non sia più forte e offensiva bisogna dire in continuazione negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro e dopo un po' diventa semplicemente un suono e perde il suo peso, il, la sua forza e quindi quando io scaglierò la parola negro non avrà alcuna forza mentre se noi diamo a quelle parole una sacralità chi vorrà usarle in maniera offensiva potrà farlo e noi dobbiamo togliere a quelle parole la violenza. L'unico modo per togliere violenza alle parole è ridicolizzandole, che è quello che fa un comico satirico. Beh, ti stai dando un ruolo molto politico, eh? Cioè, non, cioè, è, ruolo, non dico... è un ruolo culturale antropologico. Culturale è politico, secondo me. Hai ragione. Eh, quindi stasera mi sa che ti sei preso un, un bell'impegno. Eh, Se però... volete, comincio a fare, non lo so fare scorregio no, con le ascelle, no, sennò lo farei. No, no, dai, no, non lo fare, non lo fare. Però è vero che tu, um, un po' di tempo fa, in un'intervista che avevo fatto un po' di tempo fa, mi hai detto che questo è un paese dove non esiste il politicamente corretto, per una ragione, perché non è mai esistito, non è mai esistito neanche il politicamente eh, corretto. Esatto. Io ci posso stare. C'era un'altra cosa che tu mi dicevi, e cioè che, uh, e qui vengo alla domanda che io ti voglio fare, mm, non c'è nessuno che offende, ma c'è sempre qualcuno che si sente offeso. Io sì. questa cosa la, la vedo, è, sì. è un, dra un dramma, oddio, sì. è una, un, un qualcosa che succede moltissimo con i giornali. Mol nei giornali molto spesso pubblichiamo delle cose che sono dei racconti, problematici e che però sono un'offesa in sé, no? Vengono recepiti come un'offesa. Allora A, domanda, che cos'è un'offesa? Io penso che tu te la, te la debba fare questa, questa domanda qui. Noi ce la facciamo? Cos'è un'offesa? E B, ho il dovere di tutelare chi mi legge dalla possibilità che si senta offeso e non dalla possibilità che io possa offenderlo ma che si senta offeso che sono due cose diverse allora io sono, mi sono interrogato molto su questo sono arrivata alla seguente dimmi la verità può darsi a, cioè, io certo sono... se tu mi dici non me ne frega niente non è che non me ne per... frega niente è diverso cioè domanda non retorica siete d'accordo che esistere condurre un'esistenza essere vivi offensivo. No, significhi per lo più, per lo più, tendenzialmente O se non tendenzialmente, abbastanza spesso, insomma Avere a che fare con esperienze spiacevoli Cioè, ammetterete che nella vita ne capitano diverse Penso a, non lo so, il cancro, il licenziamento, l'ictus, il cuore spezzato No, ci sono tante cose molto... Sarremo alle volte, sì, quando vince quello che, per cui non tifi, per esempio. Insomma, L'esistenza è un corollario di brutte esperienze. Personalmente, la mia è una visione abbastanza pessimistica, l'esistenza è fatta per lo più di esperienze negative, una parte di esperienze né negative né positive e una minima parte di esperienze positive che però sono talmente piacevoli che vale la pena assorbirsi tutto quel restante 80% fra indifè perché dice che c'è quel 20% di positivo che oh, ok, solo il 20% però ragazzi a me quella roba lì quanto mi piace e quindi ok accetto tutto il resto pur di farmi quel 20% però tendenzialmente esistere è, è inevitabile per come siamo fatti siamo esseri finiti però che tendono all'infinito ci cioè, siamo condannati a questa roba mo mo molto triste quindi inevitabilmente esistere è spiacevole tra le spiacevolezze della vita vi ricordo il cancro, l'ictus, il divorzio, il cuore spezzato. Metti il COVID. Il COVID, ma anche addirittura le emorroidi, ok? In questo corollario infinito, perché ne ho dette veramente, ho fatto sei esempi, potevo farne sei milioni, se non sei miliardi di, di esempi, di esperienze spiacevoli. L'essere offesi. Allora, se a me mi viene da me e mi dici: sente, io ti prometto che nella vita dispiacevole ti succederà solo di essere offeso. Dimmi dove devo firmare. Dimmi dove devo Essere offesi nella vita non è così grave. Ammesso che sia giusto che tu ti senta offeso, perché la maggior parte delle volte la gente si sente offesa da persone che non avevano alcuna intenzione di offendere, non hanno detto niente di offensivo, ma ammesso che quella persona ti abbia offeso e abbia effettivamente detto qualcosa di offensivo, e vabbè, e vabbè, cioè Paolo Conte, Paolo Conte dice come piove bene sugli impermeabili, non sull'anima, forse più che lavorare a sta cazzo di empatia, scusate, più di lavorare a questa empatia dovremmo lavorare tutti a una maggiore un pochino di impermeabilizzazione, un pochino, perché purtroppo vivere è difficile, non è facile, abbiamo bisogno di strumenti per affrontare la realtà e la realtà nella migliore delle ipotesi nella migliore delle ipotesi è offensiva dobbiamo accettare di essere offesi perché essere offesi non è grave è un problema da nulla scivola addosso lasciamo che le offese scivolino addosso rilassiamoci molto difficile Applausi. Non è grave, non è grave. Allora, mh, pensavo che noi ne abbiamo tirato in ballo uno serio. Cioè abbiamo parlato di Socrate, Platone, tu nei diversi, però c'è de Tocqueville Anche che sì. dice, info, banalizziamolo molto, semplifichiamolo molto, però in fondo dice una cosa sensata, cioè che Uh, la democrazia è fondata su una grande frustrazione perché tu per far parte di un consesso comunitario devi naturalmente rinunciare ad alcune cose uh, a cui tieni. Mm -hmm. Allora, questo tarlo qua, come lo risolviamo nella tua democrazia, dove gli elettori vengono votati da altri elettori? Perché questo, questo è il vero problema della democrazia. Io ho un'idea magnifica di come potrebbe andare il mondo. Tu hai la tua, cioè tu, siamo tutti dei potenziali dittatori certo. e la democrazia non fa altro che incoraggiare questa cosa. No, sì. <ride> no, a mio parere la, la, la depotenzia invece perché ti sì, dice cioè. se tu rinunci a questo tuo sogno io ti do degli altri benefici. Forse eh. sono, eh, Ho capito, eh, qui abbiamo, quei benefici sono dimezzati perché paghiamo le tasse troppo alte, ma insomma, <ride> se vai in Norvegia sono felici in democrazia. Vero. Allora, questa frustrazione del sé, e del sé fanno parte anche, ne abbiamo parlato tutta la sera, le pulsioni terribili. Sì, sì. Ok, sì. quanto è giusta? E nella tua idea di, democra di democrazia quanto c'è? Allora, intanto devo farti una rivelazione. No, non mi sconvolgere, ti prego. Non lo so, nel senso, l'idea che c'è lì dentro, io so non essere efficace. Mi dispiace <ride> molto, cioè, io ah. so che il, Raim Raim il Raimondello ho capito, però non tu devi stare dentro funziona. la dimensione narrativa, Esatto, Saverio, esatto. E... infatti, è uscendo dalla dimensione narrativa. Io sono un grandissimo sostenitore del compromesso. Il compromesso viene sempre considerato in termini negativi Ma io sono convinto che il compromesso è, è una cosa magnifica Compromettersi è una cosa Come mi comprometterei io volentieri con, con, con molte fra voi Cioè nel senso è, è molto bello compromettersi cioè, è, è, è l'incontro Il compromesso è l'incontro la democrazia è il compromesso Saverio Appunto. Allora però tu hai scritto un libro Ma conto. il problema ma il pro... Contro gli elettori nel senso che noi elettori stiamo svilendo la democrazia, la stiamo piegando ai nostri interessi. La democrazia è uno strumento che deve fare l'interesse comune, la giustizia, che non siamo però noi a, ca a causa, insomma, inevitabilmente per i nostri strumenti, a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Cioè, ripeto, la democrazia oggi è al servizio dei nostri capricci. Perché i politici guardano i sondaggi guardano cosa ci va e in base a quello che ci piace fanno i programmi e fanno le promesse. E questa cosa è sbagliata, non è così. Io da elettore non voglio dirti cosa fare, io da elettore voglio sapere a te politico che facciamo, come si risolve questa situazione. Il problema è invece è che siamo tutti un po' troppo sicuri di quale sia la soluzione. E invece dovremmo essere appunto più riluttanti, molto più insicuri in cabina elettorale e questa insicurezza noi la dobbiamo trasmettere alla classe politica, perché oggi la classe politica è spaventata da noi, è completamente succube dei nostri gusti. Di quello che noi gridiamo, perché di solito lo gridiamo, che lo, una volta si gridava in piazza, adesso si grida sui social, che amplificano molto di più delle piazze. Quindi stanno lì che guardano cosa scriviamo su Facebook, su, su Twitter, su Instagram, i nostri video su TikTok e dicono, ah vedi, la gente pensa questa cosa, promettiamogliela. Ma non è così, perché la classe politica deve controllare la realtà affinché la nostra vita poi possa anche eventualmente migliorare. Una è una domanda, domanda? complicata. Nessuno, Ma... non ti preoccupare, va bene. Ho una domanda complicata. Okay. Che cos'è il potere? È una buona domanda, in effetti. È difficile dare una risposta esatta. Il potere è in qualche modo è il controllo, è l'esercizio di un controllo. Non lo so, sto improvvisando questa risposta. Posso aiutare? Sì. Una volta, una scrittrice che io amo moltissimo, che è Valeria Parrella, mi ha dato una risposta stupenda ah, sì, sì. sul potere, tenendo conto anche del fatto che, soprattutto per le donne, è sempre una parola un po' problematica, che fa sempre un po' paura. Cioè, se dici che ti piace il potere, allora sei maschile. E lei mi ha detto, banalmente basta stare alla parola e il poter fare le cose. Questa cosa noi ce la dimentichiamo molto spesso perché l'idea populista di potere è, è quella sì, che è, il, è, bene, è bene, cioè il controllo sulle cose e invece è il poter esercitare non una correzione però un'azione sulle cose così come sono. Noi abbiamo aperto questo incontro dicendo che il mondo tende all'entropia, al caos ed è vero però il potere degli esseri umani, donne e uomini, non mi interessa, però delle persone forse è quello, esercitare una forza su questo, sul caos. Che ne dici? E, forse, e allora la democrazia, secondo me, è l'invenzione migliore in questo senso, fino a questo momento che noi abbiamo fatto. Quindi che il tuo libro voglia correggere i meccanismi che io credo saranno sempre perfettibili della democrazia allora mi trova, mi trova concorde quello che non mi trova concorde è quello che un inavvertito lettore potrebbe pensare cioè che questo è un libro che smantella la democrazia ovvero io penso che fin tanto che siamo occidentali non possiamo pensarci fuori dalla democrazia e questo è e nel tuo libro io credo che ci sia è un appello alla responsabilità cioè il problema vero è che la democrazia ci viene tramandata a un certo punto la acquisiamo acquisiamo questo diritto di andare a votare a 18 anni tu hai ragione a raccontare che cosa sia il libro si apre con lui diciottenne che viene visitato non, non dall'arcangelo Gabriele ma da Socrate mi pare dallo spirito da, della democrazia dallo spirito della democrazia che gli dice da adesso puoi votare e io me lo ricordo a 18 anni che cos'ero non leggevo i giornali non... d'altro canto c'è l'altro problema ovvero è così certo che per avere questo potere noi siamo tenuti a doverci impegnare io, io mi ci sono interrogata a lungo e penso di sì penso che un, un, posto che produce, cioè un mondo che produce questa cosa qua impone un nostro impegno e allora forse questo, questo lo dobbiamo tu comico, io giornalista voi cittadini con tutti i vostri lavori lo dovete rivendicare e anche imporre questo è il momento in cui dobbiamo smetterla di parlare di diritti questo è un tempo che parla troppo di diritti e parlare di, cominciare a parlare di doveri, doveri che sono acquisizione di diritti ho fatto un bellissimo. Simonetta Cianivacci, signore e signori. Grazie. Ha detto tutto lei. Ha detto tutto lei. Ha ragione lei. Ha ragione lei. No? Assolutamente. assolutamente. Ma infatti il, il libro Chiedo è. Ha cercato di diventare sindaco di Matera. Come minimo. La... Sindaco d'Italia. Mater... Sindaco d'Italia. No, di il, il libro è Deathwish. E non è questo. Il libro è Deathwish. Ma. La, la, la satira è sempre ironica, paradossale, iperbolica Quindi il suo essere destruens, in realtà nasconde un'anima Esatto, costruens. ma è questa cioè, cosa qua secondo è il cosa tuo libro qua. Esattamente, no? confermo Alla tua età 38, 38. A gennaio eh no, 39 Da millennial, perché poi quando ci siamo visti prima qua fuori Ci, ci, ci parlavamo della nostra, della nostra generazione Che secondo me non ha perso No, no, però ecco, forse adesso è nell'età adulta, noi dovremmo a un certo punto ricordare a tutti quanti che siamo diventati adulti Quanto, e che ecco, abbiamo... però, il punto è quello. Non te va? No, ascolta, eh, viviamo no. in un mondo che è diviso di, tra giovani e vecchi. Nessuno che si rivendica come adulto, nessuno vuole essere adulto. Che, che cos'è un adulto? Un adulto è una persona responsabile mm nel pieno delle sue facoltà e possibilità qualunque siano le sue facoltà e le sue possibilità e le deve esercitare le deve esercitare questo è un adulto e invece un bambino? la domanda più difficile del mondo è come se io ti chiedessi che cos'è un colore infatti è un bambino da questo punto di vista è una, è una persona in divenire ha bisogno di tempo e di esperienze e dobbiamo cercare di dargli il miglior tempo e le migliori esperienze possibili, consapevoli del fatto che la realtà poi riserverà comunque pessimo tempo e cattive esperienze, ma servono anche quelle. Però appunto proprio perché è la realtà che darà cattivo tempo e cattive esperienze ai bambini, noi... Ci, tanto ci pensa già la realtà Noi dobbiamo cercare ai bambini garantire il miglior tempo E le migliori esperienze possibili Senti Saverio Tu sei un intellettuale? No Ma dai No, no. però hai scritto Ho un fatto libro. le scuole dell'obbligo Questo sì Però okay. da qui a così Hai un intellettuale Però hai scritto un libro eh vabbè lo scrivono tutti lo scrivi, le... <ride> scrivi sui a giornali <ride> C'è la crisi della carta stampata <ride> No avrebbe, Sì lo no No Però aspetta So leggere e scrivere tutto qua Sì però eh? E far di conto, far di conto, far far di conto. Ma chi lo dici? No, no, no, fidati, guarda Non c'è giorno a cui non pensi ai conti sì sì sì Però quando uno fa il comico <ride> sì. Tu fai il comico, scrivi libri eh, E interviene sui giornali Tu non scrivi sui giornali, intervieni Perché i giornalisti scrivono sui giornali Beh, okay, Gli esterni okay, intervengono okay, sì, sì. Okay, Intervenire intervengo. è un verbo bellissimo Bello, sì, mi piace, mi piace. Allora Intervengo io mi Intervieni piace. te, allora quando è che scrivi un pezzo, quando hai da dire, quando hai da sfottere, quando hai visto, quando vuoi chiarire una cosa, cioè il ruolo tuo, vista la tua funzione pubblica, quello che tu sei nella tua vita, che cosa ha a che fare con i giornali? Allora, è innegabile che avendo io delle rubriche comunque con una cadenza... Immagino poi molto pagato, benissimo. No, ovviamente no, no, è tutto pagato male, però è tutto pagato male non solo sui giornali, la, la, Vi, vi è una verità. Tutto. La televisione oggi paga male, la radio oggi paga male, tutto le pagato. tutto pagato male. Questo Quindi devi fare, tanti cose, devi fare tante cose esatto. perché pagato male, più pagato male, più pagato male, più pagato male, fa pagato benone. Quindi, e questo è il motivo per cui... Uno... Io no, ho grande solidarietà nei confronti dei cosiddetti prezzemolini perché dico eh, lo so, ragazzi purtroppo il mutuo a tasso variabile è, una, è, una, è, un, è un problema allora eh, quindi ho una cadenza io devo in un certo senso avere qualcosa da dire banalmente una volta alla settimana che è la, di solito la mia cadenza tantissimo no? che è tantissimo infatti io non invidio <ride> affatto quelli che hanno da dire qualcosa tutti i giorni certo. cosa mi garantisce l'avere qualcosa da dire qui siamo proprio a i segreti di bottega. Ciò che ti garantisce di avere qualcosa da dire è la frustrazione e la repressione. Se sei una persona frustrata e repressa avrai sempre qualcosa da dire. Quando sarai finalmente una persona soddisfatta non avrai più niente da dire. Infatti Benigni una volta vinto l'Oscar è finito. Tu sei felice? Eh? No Tu sei felice? No, ma non lo è nessuno Ma no, non è vero Io conosco un sacco di persone felici Vabbè Contento? Alle volte, sì Allegro? Alle volte L'allegria che cos'è? L'allegria è un senso di leggerezza, un, un riuscire, pur consapevole della morte, a dire ok, sì, morirò, ma non è adesso. No, è vero, perché l'allegria è questa roba qua, cioè è che tu sei sì. contento quando comunque hai presente quel peso nel Assolutamente cuore. Assolutamente sì, il peso, il peso è sempre L'allegria è una cosa magnifica. Forse forse il... La gente felice è la gente che non ha consapevolezza del peso. Vabbè, perché tanto dura poco. Tu ci credi a questa cosa che la felicità dura poco? La felicità non esiste. Perché è basa, sicuro. Se sono sicuro, perché, io personalmente sono sicuro perché è basata su un presupposto che è infattibile E anzi è la cosa che ci ha danneggiato Pensare che si Come l'amore romantico No, l'amore romantico è carino, dai è esi male. Ma esiste o no? E, sì, poi magari l'abbiamo un po' troppo A, a nostra volta l'abbiamo idealizzato L'amore romantico, ma l'amore romantico in sé esiste, sì Poi mm, non è detto che abbia un finale romantico cioè dobbiamo impegnarci perché il finale dell'amore romantico sia romantico, però eh, esiste, resiste, sì, mentre la felicità no, sicuramente no. I, le, nella vita si può essere o tristi o infelici e io vi auguro a tutti di essere tristi e di Beh. non essere mai infelici. Infelici è eh. brutto, triste è ok. Mi sembra magnifico. È un... <ride> Come dire, possiamo andare a Scusami, un'ultima domanda. Non so quanto, qualche, che, che, quanto no, no, tempo no. idea! Eh, le... Il tempo con te corre. Grazie, quando ci si diverte. Ah, Ma lei deve tornare tempo. al giornale, quindi ditoci è. Eh. No, no, no, non torno al giornale. <ride> vabbè, vabbè. Adesso chiudiamo alle 10. Ah, okay. wow. e, cioè, sono le 10 e mezza? Ma è magnifico. È magnifico. E siete rimasti qui? Ad... Esatto. <ride> no, allora, un elettore contento, chi è? Ma l'elettore contento è quello che ha vinto la sua squadra e però allora sarai con me che la contenterai che la democrazia non dovrebbe promuovere la contentezza, cioè abbiamo trasformato la democrazia appunto in, una, in un match sportivo, tifoserie io non devo essere contento del risultato elettorale devo essere eventualmente contento di un risultato in un governo, e non concesso, che quel, quel governo si sia instaurato grazie al mio voto cosa che comunque è, perché poi in realtà hanno pensato sempre, cioè il governo cioè poi io non sopporto questa cosa che il governo non lavora con l'opposizione, cioè questa cosa io amo le, le, le, i, i governi dell'Argentina Tese. capisco Allora <ride> il ruolo. non voglio fare battute sì, sì. che sarebbero piccanti ma ehm, il ruolo di un elettore sì. finisce nel momento in cui va a votare eh no, non dovrebbe eh... assolutamente non dovrebbe assolutamente, al contrario cioè il voto dovrebbe essere l'espressione finale di un lavoro molto lungo di un ruolo molto lungo e, e così dovrebbe è molto, è molto complicato è, molto compl è il motivo per cui appunto in... La, la democrazia è un po' complicata è il motivo per cui io provo un'empatia ecco, un nei confronti degli elettori cioè la, la democrazia per così come è, pensata, cioè come è pensata così come la stiamo vivendo richiederebbe per funzionare uno sforzo da parte nostra che io sono il primo a dire non dobbiamo de <ride> dobbiamo assumerci le responsabilità io sono proprio in eh, questo proprio cattolico ci cioè dobbiamo prendere la croce sali sul golgota io su questo sono con proprio sono, sono, ci sto dentro ci sto dentro, ok dammi la croce vai vai mettimi la corona salgo su okay. <ride> ma è tanto lo sforzo che ci viene chiesto. La democrazia dipende. La democrazia, così come è fatta, così come stiamo vivendo, dipende da noi. Ma affinché noi la si possa far funzionare bene, dovremmo impiegare un tale sforzo, un tale sforzo, ma un tale sforzo che io lo capisco che non sia possibile. Perché, appunto, poi c'è il resto della vita, non siamo pagati per essere elettori. E quindi mi chiedo come la sistemiamo, questa cosa? Non lo so e non devo essere a dirlo Perché io appunto sono laureato in danza, Anzi al dance, Faccio il comico Non dovete chiedere a me qual è la soluzione Io con il libro indico il problema Cioè esiste un problema certo. Non neghiamoci questo problema ass Questo libro Se, se proprio serve qualcosa è, ass è assumere consapevolezza di questo problema Capiamo a chi chiedere la soluzione Io non ce l'ho Ma abbiamo bisogno di questa soluzione Quindi abbiamo bisogno di capire a chi chiederla Hai fatto il giornalista noi, sì, sì, hai fatto giornalista noi tutte le volte diciamo noi indichiamo il problema non abbiamo la soluzione Bravissimo, bravissima, bravissima. <ride> e campiamo cent'anni grazie <ride> grazie Simonetta Shanivashi. Saverio Raimondo grazie a tutti grazie. davvero è stato Buon un piacere e un onore